Certe volte le frasi hanno un valore fantastico perché ti fanno scattare il click e allora volevo, volevo fare un focus preciso su, su queste frasi se il tuo cliente ha qualcosa che non riesce a risolvere da solo un'esigenza, tu hai un business perché è geniale? Perché le frasi ti fanno spostare focus ti fanno vedere cose che in qualche momento non riesci a vedere cose che certe volte non, non, non ti appaiono così chiare e quando faccio i corsi sul personal branding, spesso capita di chiedere cosa è di speciale e cosa puoi offrire di diverso, perché se non sei diversa, nessuno ti può riconoscere. Per fare questo, inizia a chiederti e osservare i tuoi clienti, cioè cosa puoi fare di diverso per loro che ti renda particolarmente appetibile. Perché loro dovrebbero venire da te? Cosa li risolvi? Quale problema tu sei in grado di risolvere? E soprattutto, unicamente tu. Cosa puoi risolvere? Prova a scriverti, non so, 10 di queste situazioni, prova a scrivere 10 idee, qualcosa che ti renda mm, veramente diverso. Godin diceva straordinario e invisibile, significa che devi essere chissà che cosa. Magari non servono cose straordinarie. Maurizio Costanzo è stato molto bravo in questo, lui con piccole cose riusciva a essere straordinario. Ricordati. Che lavorare tanto non serve a molto, hai bisogno di tempo, di spazio per capire, per pensare. Prima attiva questo, poi attiva le mani e allora le cose cambiano. Ci vediamo alla prossima, buona giornata!